Lo sai che affiliarsi al WISP conviene? Sarai protagonista delle attività e delle iniziative WISP in tutta Italia. Campionati, grandi manifestazioni di sport per tutti, corsi di formazione e aggiornamento per tecnici educatori, istruttori e dirigenti sportivi. Parteciperai alle scelte e alla vita associativa del comitato WISP della tua città. Sarai al centro di un sistema di servizi riservati alla tua associazione. Consulenze, aggiornamenti legislativi e normativi, assistenza fiscale. Con l'affiliazione all'UISP, la tua associazione o società sportiva potrà essere iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive e Dilettantistiche. La copertura assicurativa è garantita a tutti i tuoi soci attraverso la tessera UISP. Fatta l'affiliazione, potrai trasmettere online la richiesta di tesseramento web dei tuoi soci, accedere e aggiornare costantemente i dati a disposizione. Per tutti i dettagli contatta il tuo comitato territoriale WISP.